Io penso che tutti, anche nella discussione approfondita, e a volte anche appassionata che abbiamo avuto in Commissione, ci rendiamo conto che la democrazia oggi è in difficoltà. Qualcuno addirittura dice che è in crisi. Abbiamo, vediamo il calo della partecipazione al voto, vediamo diffidenza nei confronti delle istituzioni. Spesso i decisori eh, sono più percepiti come eh, quelli che decidono senza consultare, senza ascoltare i cittadini, ma magari ascoltano di più questa o quella lobby o questa o quella, quell'associazione. Sicuramente alcuni decisori hanno aiutato anche a creare eh, questa, questa percezione. Per non parlare poi delle, delle decisioni prese in campo ambientale, in campo sanitario, che sono spesso recepite come causa, come causa di conflitto e, e che creano quindi eh, situazioni di conflitto e di discussione. Quindi in questo contesto eh, alcuni strumenti innovativi diventano importanti, diventano strumenti per rafforzare la democrazia, non per indebolirla perché la democrazia è una... non è statica è in evoluzione anzi dobbiamo cercare di eh, lavorare perché non diventi involuzione e per questo ci sono dei percorsi nuovi e innovativi che poi in realtà eh, hanno anche radici invece eh, storiche profonde. E quindi parliamo della, do, della democrazia partecipata, della democrazia deliberativa, della democrazia diretta. Sono diverse accezioni che intendono. Eh, sottolineare e descrivere quei metodi che vogliono aggiungersi e rafforzare a quello che è il percorso di maturazione della democrazia che ad oggi dopo un lungo percorso si è strutturata nella democrazia rappresentativa. Democrazia rappresentativa appunto che a volte rischia di mostrare il proprio limite perché non si può pensare che la democrazia vada esercitata solo ogni cinque anni quando si vota, ma la democrazia è un esercizio che va esercitato e vissuto tutti i giorni nelle scelte che i cittadini fanno e nell'ascolto dell'istituzione dei cittadini. Bene, questa legge sicuramente è un'occasione per portare avanti e potenziare questi strumenti. Ovviamente rispetto a quello che dice e diceva il consigliere Torri, noi abbiamo una visione più critica dei risultati della legge 3 fino ad oggi. Apprezziamo il fatto che si sia fatto un percorso, si sia deciso di arrivare a un ripensamento di quella legge, perché secondo noi quella legge ha mostrato e aveva mostrato dei limiti, perché i processi partecipativi nati, All'interno di quella legge sono, spesso, sono, sono risultati in alcuni casi molto rigidi perché, il, e poi ci arrivo, il tema del tecnico di garanzia secondo noi è importante, ma spesso sono stati fatti dei bandi e delle applicazioni. Io ho una, interrogazione alla quale mi ha risposto alcuni giorni fa eh, l'assessore in cui abbiamo citato un paio di esempi di eh, processi partecipativi che in realtà di partecipativo avevano veramente poco, partecipazione di eh, una ventina di persone senza che ci fosse un vero risultato, senza, senza che ci fosse un'incisione un sulle decisioni dell'ente che aveva, che aveva eh, partecipato al bando. Quindi quella legge sicuramente aveva eh, dei limiti. Questa legge supera quei limiti? Noi riteniamo che lo faccia parzialmente. Abbiamo cercato in commissione di eh, superare e di fare delle proposte per superare questi limiti. In particolare uno dei limiti eh, più forti che noi vedevamo e che continuiamo a vedere è sicuramente quella del tecnico di garanzia in, in, piuttosto che di un'autorità o di un garante della partecipazione. Perché e il mantenere eh, tutta la gestione della valutazione della qualità e della valutazione degli esiti del processo in mano ad un tecnico che in realtà è comunque è connaturato all'interno sia sì, dell'Assemblea e non della Giunta, rende più rigida e toglie quell'aspetto di terzietà che secondo noi è importante che potrebbe avere invece un'autorità e che darebbe più forza ai processi eh, di partecipazione. Abbiamo criticato il fatto che eh, la, la legge rimane ancora troppo, meno rispetto alla legge eh, precedente, né, nelle mani della Giunta piuttosto che in quella dell'Assemblea. Noi addirittura dicevamo, ma come per, per quello che riguarda la consulta degli emiliano romagnoli nel mondo, che è un tema che è stato delegato completamente all'Assemblea, secondo noi anche la partecipazione poteva essere completamente eh, delegata all'Assemblea negli obiettivi avevamo anche proposto di inserire uno degli obiettivi, quello di rafforzare negli statuti comunali e degli enti pubblici gli strumenti di democrazia diretta che sono quelli che vanno a potenziare in particolare i referendum i referendum propositivi i referendum senza quorum ma anche questo aspetto non è stato accolto in commissione, inoltre secondo noi era importante e questo secondo me una lacuna che rimane, legare la legge sulla partecipazione alle altre leggi che al loro interno hanno richiami alla partecipazione. In particolare faccio riferimento alla legge sulla via che prevede all'articolo 17 eh, un articolo proprio dedicato alla partecipazione all'interno del quale si definiscono istruttoria e inchiesta pubblica. Addirittura abbiamo l'esempio della Regione Toscana che ha il dibattito pubblico. Secondo noi questa era l'occasione per... Eh, potenziare per fare partire effettivamente quegli strumenti che ad oggi sono enunciati all'interno della procedura di via ma che eh, in realtà ancora non hanno eh, forza per partire. Eh, apprezzabile invece il fatto che all'interno dell'articolo 2 sia stato sottolineato come invece sia importante che i processi partecipativi cominciano a essere fatti soprattutto su le grandi discussioni che riguardano gli enti pubblici e la nostra regione appunto che sono anche le grandi opere, gli impatti ambientali e gli impatti, gli impatti sanitari. Detto questo però, diciamo, e di questo io ringrazio il relatore di maggioranza perché c'è stata un'interlocuzione molto positiva, meno con il resto della maggioranza, però lì diciamo, eh, ci sono aspetti e visioni differenti. Eh, perché comunque alcuni aspetti delle istanze che noi portavamo sono stati, sono stati accolti sono stati inseriti in legge. Eh, nella legge si eh, faceva eh, spesso e si fa ancora molto riferimento agli aspetti eh, di concertazione, agli aspetti associativi, meno alla centralità del cittadino, che secondo me è importante. Invece riteniamo che in alcune parti, e in alcuni articoli e anche in alcuni emendamenti che vengono presentati oggi, la centralità del cittadino, perché il cittadino poi al quale mh, viene delegata, viene ridata la, la potestà di, di partecipare e di dire la sua e di codecidere assieme all'ente, viene, viene rimesso al centro. C'era stata una discussione anche eh, riguardo alla valutazione civica dei servizi che secondo noi era un aspetto importante dei processi partecipativi ma mi sembra che parte della maggioranza abbia avuto paura di, questa, di, di queste diciture che in realtà secondo noi non creavano nessun problema all'interno della legge e vengono inseriti il concetto di opinione informata, che è uno dei valori dei processi partecipativi, perché il processo partecipativo, oltre a portare una codecisione, porta al fatto che possono girare informazioni, informazioni anche a volte tecniche importanti, che eh, all'interno di un processo di discussione di mediazione diventano opinioni informate perché spesso la paura di alcuni riguardo al recedere una parte di potestà decisionale degli enti è dire ma il cittadino non conosce i problemi, non è capace a decidere, decide di pancia e decide male invece la forza di questi processi partecipativi è il fatto che le informazioni vengono veicolate, le opinioni si confrontano i diversi aspetti vengono eh, discussi insieme e si creano e si modificano anche si creano opinioni informate e si modificano anche preconcetti o si smussano anche eh, spigoli importanti, questa è la forza dei processi partecipativi ai quali noi vor, avremmo voluto dare un po' più forza con eh, le nostre eh, visioni avremmo voluto rafforzare eh, il vincolo di cedevolezza che è quello che ehm, il, un ente propone quando eh, si mette in discussione con i cittadini, perché a quel punto l'ente recede ai cittadini una parte eh, del proprio potere che gli è, gli è stato delegato, in qualche aspetto eh, nella discussione questo, qualcosa è stato colto, e abbiamo definito bene che cos'è la, la validazione da parte del tecnico eh, di garanzia perché questo non, non c'era, abbiamo visto con, con favore che il, consigliere di, il relatore di maggioranza eh, ha convenuto con noi che le soglie per quanto riguarda la raccolta delle firme per la mediazione eh, conteneva alcuni errori e quindi viene oggi e modificato e soprattutto siamo soddisfatti del fatto che oggi viene accolto un, un emendamento che introduce il comitato di garanzia, lo introdusse nelle premialità, noi avremmo preferito in un altro punto, però è importante secondo noi che venga introdotto il comitato di garanzia che è un comitato che nei processi più complessi e più importanti eh, serve a dare a garanzia di terzietà ai cittadini perché... Il problema a volte dei processi partecipativi gestiti dall'ente o gestiti dal tecnico della garanzia è il fatto che i cittadini non avvertano, non avvertano la terzietà di quel processo, cioè dicono o pensano che questo è un processo teleguidato quindi quello che noi diremo non sarà valutato, quindi la terzietà. Quindi la presenza di un comitato di garanzia serve a dare più forza a quei processi e a togliere eh, questo eventuale dubbio. Il comitato di garanzia è importante anche perché poi svolge una funzione di monitoraggio sugli esiti del, del, del, eh, del processo. Riteniamo importante anche e su questo c'era stata una discussione, eh, che ci sia un ordine del giorno che eh, destina eh, una parte di finanziamenti e, e di finanziamenti aggiuntivi. Ci fu una discussione anche un po' polemica quando parliamo di editoria eh, nelle ultime assemblee in cui eh, noi diciamo voi mettete 600 mila euro sull'editoria per potenziare la democrazia, noi riteniamo che i 600 mila euro li dobbiamo mettere su processi partecipativi perché questi potenziano la democrazia e diciamo questo sforzo eh, aggiuntivo eh, di fondi va appunto a creare un budget eh, di circa 60.0 euro eh, sui eh, su processi partecipativi e noi riteniamo importante che sia un bando specifico ai progetti eh, innovativi di partecipazione che sono quelli che noi riteniamo anche che vanno a modificare gli statuti degli enti e dei comuni che vogliono allargare la partecipazione dei cittadini all'interno appunto degli statuti e dei regolamenti ci sono comuni della nostra regione che hanno fatto dei lavori molto importanti introducendo all'interno dei loro statuti o creando dei regolamenti che ampliano le potestà dei cittadini tramite strumenti di partecipazione che vengono chiamati anche di democrazia diretta sono le istanze sono le istanze le, le, le istanze, le procedure di voto su, eh, su richieste dei cittadini all'interno dei consigli comunali, sono i referendum propositivi, sono i referendum senza quorum, quindi degli aspetti importanti che danno eh, in mano ai cittadini in alcune occasioni e con alcuni strumenti potestà di intervenire all'interno all della vita democratica del loro, del loro comune.